Buon day, benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo qui con un ospite speciale Chi sei? Sespo Oggi scuola di prank con Sespo Andiamo tipo... Cos'è successo? Cos'è successo? Po oh zio, tutto bene? Eh? Oh! Niente, oggi sveniremo tra la gente, lasciate già un bel mi piace, iscrivetevi al canale, iscrivetevi al canale di Sespo che trovate in descrizione e commentate con hashtag Barbuto svenuto. Barbuto svenuto. <ride> Un'altra cosa da dire, aveva già fatto altre clip qui sia al Duomo che alla Rilascente Quindi vi metteremo anche quelle clip C'è di tutto Bella raga sì. Mi sento ripreso allora, come vuoi? Dai, ve la faccio io. Vieni qua così non mette pure sulla storia. No, fagliela fare loro. No, pensate alla storia. E' l'ala, e' l'ala per cazzo 3, 2, 1 Ma che cazzo Io non li ho È Sì, chiaro. mi fotto le scarpe Yeah, I mean. Bella raga, il vlog termina qui, adesso Sespo si prende il treno, si ritorna a Roma. Ciao Sespo, morto, svenuto. Bella raga, lasciate un bel mi piace, commentate con hashtag il <ride> barbuto, barbuto, barbuto svenuto. È figo, vero, barbuto? Il barbuto svenuto sembra piaciuto. Minchia, se ne chiudo. Bella raga. Mio, questo cappellino sta spesso a fa no, no, no, una tragedia Perché non so se è meglio il ciuffetto fuori no, eh. Oppure dentro così No, ciuffetto fuori Eh, se più faiato <ride> Da quando siamo partiti, che se non assisteva Era un prank comunque Io no, non tempo, avevo immaginato che avevo visto la testa C'è problema Non volevo rovinare la scena Se la passata Poteva investirci Rimenticiamo noi 13.